E' che le testimonianze di questa immaginità, le testimonianze di questa fantasia, di questa energia sono veramente tante. E sì. c'è sì. anche un'altra informazione, se non vedetta, detta, wow. che Janet pare che si manifesti sì. anche di più a, eh, agli uomini. sta, quello della strega era un'erborizza, era vero? era questa la scala dove eri tu? esatto, qua quella dell'ombra? si yeah. queste, molto probabilmente, erano le camere da letto e può essere, infatti perché non è l'unica stanza con il cammino infatti guarda, ci sono gli attacchi per le possibili abagiorla di una ristrutturazione sì, sono sì, i, i cavi elettrici? Quindi là si mette il letto. Io sento un pavimento un po' morbido qua sotto, però eh. Anch'io non mi fiderei troppo comunque. Ci sei? Vuoi farcelo capire? La cosa bella è che c'è scritto che Jeanette, questa entità, non compaia solo in un punto. No. Quindi cioè, non è legata a in, in un determinato luogo. Quindi potremmo avere fortuna di poterla vedere un po'. Perché lei può manifestarsi in modi. Sì, sì in modi differenti. Sì. Quindi può manifestarsi eh, diciamo essendo un pochino socevole. Oh. Oppure che faccia sentire agli uomini Uh, la sensazione che lei stessa ha provato nel momento in cui è morta quindi, aspettate quindi per lei ben... che si fa sentire Beh, gli uomini che fettiche, cattiveria, cattiveria. <ride> esatto, praticamente li state sulle balline eh, e quindi probabilmente perché è stato un uomo a farla giustiziare e quindi ha questo odio anche abbastanza giustificato di tutto un erba un fascio a tutti gli uomini li faccio provare so. quindi stasera aspettate Dici sei qua si alza il vento qua sotto eh. È carico le batterie sono cariche? Eh? cariche. Non vuole che le prendi eh, ragazzi io non vi invidio stanotte, ve lo dico. Eh sì. non è che io mi invidio. Io non so perché sono venuto. Soprattutto dopo la traversata del, del campo. Delle pannocchie, c'è ancora i segni, guardate qua bestie ma non appunto No, se piove una cosa così non c'è non ci sarà le da no ce no, l'abbiamo sempre se non si rifugiano qua dentro <ride> fosse un fuoco fatuo. Durante l'editing si vede benissimo il frame dove praticamente appare anche il viso. E il fatto che dici del viso sai che eh, sì. sta venendo la pelle d'occa? Perché noi abbiamo letto oggi sì. che molte persone, moltissime testimonianze, sì. hanno proprio avuto anche proprio la parvenza di vedere solamente un viso. Sì, sì. Tra, nella pelle d'occa. Mi sta venendo la pelle e di questa cosa, guarda. Non lo sapevo. Però che... Okay qualcosa di blu si manifesti quando la videocamera è in night shot cioè in, è difficile, da tecnico non me lo sai no, perché dovrebbe essere tutto grigio o verde eh. quando esatto, tu la, la videocamera che stavo usando è monocromatica camera, poi e dalla night shot comunque in grigio ok e sull'immagine grigia ma si c'è è stato un conto? È stato rumore. È stato rumore ma un rumore metallico metatti una porta. Okay, ricordiamo che questa è sempre la fase del sopralluogo quindi abbiamo fatto una parte del sopralluogo insieme ora ci divideremo quindi Ale e Terry da una parte io e Claudia dall'altra quindi in questo momento eh, diciamo che anche sui nostri rispettivi canali le cose si dividono esatto. quindi mezzo sopralluogo sarà sul mio canale e mezzo sopralluogo sul, sul, sarà sul canale di Teresa per vedervi quindi sopralluogo integrale siete obbligati a vedere la parte di Terry e Alessandro sul canale di Terry e la parte mia sul mio e siete obbligati in entrambi i canali a mettere like e condividere i video questo è importante ecco. e ad iscrivervi su entrambi i canali, canali. bravo esatto. Alessandro ma voi avete le oh, oh grande perfetto, grande. perfetto. Dimma sta cosa, scusami eh, ma di nuovo. Pazzesco, stiamo uscendo ancora il gimbal. È acceso e questo è come eh, se è mi. Non sei. E fino ad oggi non ti è mai successo. Non è successo, chiedi anche a Claudio, è mai successo. Questa è opera di Janet. Ma veramente, questo è, cacca, è un dispetto. Ma poi 10 mi oh, minuti di tempo. Ma sentiamoci via rapido: 10 minuti e un quarto d'ora, okay. poi a meno che qualcuno non muovi prima. se uh, Jeanette, se tu Janet ti trovi ancora qui se hai abitato in questo castello qua è venuto giù tutto male Sono tutto venuto giù Attenzione, sei stata accusata di stregoneria, questo è quello che si dice sul tuo conto, è vero? Puoi avvicinarti a questo strumento nero che ho in mano. Prova a far illuminare queste lucine. È pieno di ragnatele. Vogliamo capire se la tua energia o il tuo spirito è ancora qui. O se c'è qualcun altro che vuole interagire con noi, può farlo. C'è qualcuno? Occhio, devi metti i piedi, terra per sì, favore. Visto. Cioè, guarda lì. Ho rotto tutto. Mm. Janet, sento un ronzio. Dicono di te che a volte spaventi gli uomini, vero? ce l'hai con gli uomini, gli uomini ti fanno arrabbiare? sensazioni hai? Non hai nessuna sensazione? No, sono tranquillo. Penso solo a stanotte, sinceramente. Io non lo so, è talmente tranquillo! Wow, wow! Wow! Uh, continua a brillare! È talmente tranquillo! Ridillo? È talmente tranquillo... Ok. Stavo dicendo che è talmente tranquillo che... Eh, mi sembra strano. La quiete prima della tempesta? Non lo so, ho questa sensazione. Come... Che... Ma il cellulare è in offline, È eh? in offline, sì. Ah, prese di corrente qua, io non le vedo. Ma mica c'è corrente in una casa così vecchia. Allora, allo sfatascio solo. Guarda ancora! Ma è qua! Chi è che sta facendo illuminare il K2? Vuoi farlo di nuovo? Sei tu, Jeanette? Sei in questa stanza con noi? Il capo tuoi, Ale? Sì, lo vedo. Sei qui con noi? Ragazzi? Claudia, mi senti? Sì, sì mi sento. Tutto ok? Avete finito voi? Ok, perfetto, noi, anche noi siamo messi maluccio qua perché c'è una stanza che ha un soffitto totalmente crollato. Eh, stiamo avendo delle interazioni però, il K2 eh, si accende e, e boh, c'è qualcosa di strano. Eh, adesso noi faremo un giro magari in altra stanza e poi verremo al solito posto. Noi non abbiamo provato a Di nuovo. Che mamma. Che ciondolo. Stanotte ci saranno i pipistrelli. Non eh. spaventate. Fammi sentire se sei qui, per favore. Illumina il K2. Lì hanno imparato una porta, eh. Sì, ma secondo me sono stati fatti tanti lavori negli anni. Sicuramente sì, e interrotti poi. Poteva illuminare il K2 prima. Eri tu Giannetta? O sei qualcun altro? Se sei qualcun altro fai illuminare questo strumento. ce l'hai con gli uomini perché ti hanno accusata. Ti hanno accusata ingiustamente. È così? C'è un buco nel pavimento. Parlami, Jeanette. Siamo qui per ascoltarti. Vogliamo solo capire se quello che si dice su di te è vero oppure no. Fai un rumore. Anche piccolo. Ha ah, ancora quella sensazione. È abbastanza inquietante. <ride> La ah. croce. Proviamo fare una cosa? Vediamo. Gianni chiunque tu sia, se vuoi avvicinarti a quello strumento, avvicinati tranquillamente, fai illuminare quello strumento, fammi capire che ci sei. Hai sentito? Così sentito? Tipo un urlo, una voce? Sì. Voglio assicurarmi però che nessuno mi aiutasse. Ecco, sono rimasta da sola. Porco cane. Ragazzi, non ci sono. Cosa hai sentito? Niente, mi lamentavo che ti eri andata. No, dico prima. Sembrava un, una voce, un, un lamento, un piccolo urlo. Anch'io ho sentito. Allora, in precisione non, non sono riuscita a capire se era un urlo oppure no. Però ho sentito... Sì, dimmi Claudia. Ok, allora arriviamo anche noi. Ci riuniamo con loro, allora sì. Io ho paura per stanotte. Ok, cerchiamo Cristiano Faldia. Sti piccioni. Uh, attenzione alle scale, Ale. Allora, com'è andata? Mi mm. sono tracciate. Mi da qua abbiamo fatto un pezzo e poi i Proviamo a andare di là sulla sinistra. Qua abbiamo trovato dei sotterranei. Wow, wow. Ah si? Sì? Ah, che bello! Prima, la parte più antica. Poi che abbiamo detto, proviamo a andare di là come dalla parte opposta, però mm -hmm. là, molto impraticabile, però siamo riusciti a passare in un posto dove ci sono altri sotterranei. Okay. E che merita merita vedere, è pericoloso oh. ma merita. Accessibili, però dici? Sì, sì, sì, ci siamo okay. andati. Nel frattempo, questa è diventato bollente, non ne è mai su tocca e si sta raffreddando. Me l'ha scaricato, cioè io ho dovuto staccare il telefono e le sto la mano Non me la. Non, non mi è mai successo Quindi non, so, non è stato un caso se vogliamo ricollegare gli episodi che insomma che sì. si è, no. No, sì, sì. Certo. Me Adesso l'ho spento, provo a lasciarlo un attimo così a raffreddare eh? No, anche noi qualcosa è successo ah. Prima qui Col K2 Col K2, sì diciamo Spetta. che la è tipo un lamento Anche ah, noi sì. Un simbolo? Tipo simbilo lontano lamento Nei sotterranei Vedi? Eh, però da, voi da eravate da lì e noi no di qui eravamo no, prima eravamo... ed è successo circa 5 minuti fa eh, anche eh. noi anche noi ok ok è stato sentito anche da loro a posto ma noi lontano <ride> e per dove eravamo sì. noi mi sembrava da laggiù no io eravamo eh, in quella stanza di là mi sembrava di là, da là. Eh, allora noi, noi, eravamo noi eravamo di là, eravamo no, eravamo di là. Okay. ok voi di là l'avete sentito quindi anche voi di là probabilmente abbiamo sentito la stessa cosa. Sì, sì. Direi che eh, qualcosa è successo. Eh, dei riscontri li abbiamo avuti, anche abbastanza comuni. Eh, io e Alessandro eravamo, eh, diciamo, lato est del castello e loro dalla, dal lato ovest. E più o meno tutti e due nello stesso momento, sì. tutti e quattro nello stesso momento, abbiamo udito una specie di eh, urlo. Sì, no. sì lamento, lontano, lontano sì. una, una sì, qualcosa, sì. Esatto. Tra l'altro c'è. Cioè, e questo è un, è un riscontro perché lo dicono, e testimoniato, questa. Che, che, che, si, che si faccia sentire anche in questo modo. Già, sì. il esatto, Z. quindi qualcosa è successo, noi abbiamo avuto anche un'interazione con il K2. Esatto. Non so se i ragazzi hanno usato il K2, no. nel caso andate sul loro canale e andate a vedere il loro video. Lì. Dovete seguirle entrambe perché non tutto quello che vedete in un canale è sull'altro e viceversa. Esatto, adesso noi andremo... Eh fare un giretto così con un Un dell'assarcinato e poi inizieremo l'indagine questa sera. Il titolo di questo video dovrebbe essere Non dire aver paura dei morti ah. e delle zanzare.